e spiegarci come utilizzate i modelli di stop flow consistent per analizzare le problematiche dell'economia greca? Sì, ehm, c'è diciamo, un aspetto un po' più di, di, di medio-lungo periodo, perché il nostro obiettivo era quello di costruire per l'economia greca un modello in grado di fare previsioni a 2-3 anni di scenario, dove le previsioni di scenario sono quelle in cui a noi non interessa Diciamo indovinare qual è la crescita del PIL tra uh, tre mesi, ma di capire se tra due o tre anni uh, c'è crescita, c'è un calo della disoccupazione, come vanno i conti con l'estero e così via. E, uh, siamo partiti dai conti uh, nazionali che erano disponibili per la Grecia e ci siamo subito accorti che uh, i dati erano di bassa qualità e, soprattutto, erano piuttosto corti ma fondamentalmente che eh, rispetto diciamo, all'analisi dei saldi settoriali di cui dicevo prima, i dati che erano disponibili dal 2000 a oggi mostravano una situazione di totale insostenibilità, cioè un deficit con l'estero troppo elevato rispetto al reddito eh, e quando si costruisce un modello, se lo si costruisce con dei dati su un periodo di insostenibilità, il modello non potrà che proiettare questa insostenibilità nel futuro, quindi abbiamo dovuto fare un'operazione un po' più complessa, e cioè ricostruire un po' più all'indietro eh, questi conti per la Grecia e abbiamo scoperto delle cose abbastanza interessanti, cioè che eh, riportando questi saldi settoriali agli anni 70-80 abbiamo notato che la Grecia aveva eh, fino agli anni 80, le stesse caratteristiche dei saldi settoriali che aveva, aveva gli Stati Uniti, cioè un saldo positivo del risparmio privato rispetto agli investimenti, un saldo più o meno nullo dei conti con l'estero e un deficit pubblico che più o meno compensava il risparmio privato. Quindi una classica situazione che è sostenibile dal punto di vista della dei modelli stock flow, che è, che è anzi quella, quella classica diciamo ci sono due situazioni di eh, sostenibilità queste tre situazioni di sostenibilità la prima è quella in cui tutti i saldi sono zero ma si verifica quasi mai la seconda è quella in cui il saldo con l'estero è zero e il saldo c'è un deficit pubblico e un saldo positivo del settore privato e questa è quella che si verifica per la maggior parte dei paesi e che appunto rispecchia quello quanto dicevo prima sul desiderio del settore privato di accumulare attività finanziarie che il settore pubblico fornisce. E l'altra è invece dei paesi come la Germania che crescono in base alle esportazioni che hanno invece un deficit pubblico che è di, poco, di poca rilevanza hanno un surplus di conti con l'estero e questo surplus di conti con l'estero corrisponde al surplus del settore privato quindi in questi paesi il settore privato vuole accumulare eh, attività finanziarie non emesse dal settore pubblico ma emesse da qualcuno nel resto del mondo il problema è che questo modello funziona ed è stabile per il paese che lo fa ma implica che ci siano un altro paese o più altri paesi che si stanno indebitando e quindi è un modello insostenibile a livello complessivo, anche se la Germania può continuare a utilizzarlo per molto tempo. Quindi la prima cosa che dovevamo capire era appunto se la Grecia aveva avuto in passato una qualche stabilità, e con questa operazione di ricostruzione dei dati ci siamo riusciti, e a quel punto abbiamo. Abbiamo costruito lo stesso giochino che abbiamo costruito per gli Stati Uniti, cioè abbiamo individuato quelle voci della spesa e delle entrate del settore pubblico che eh, non sono sotto il diretto controllo del governo ma dipendono da cosiddetto ciclo economico, cioè i sussidi di disoccupazione quando arriva una crisi aumentano, le tasse quando arriva una crisi diminuiscono perché eh, quando il reddito scende la gente a parità di aliquota paga meno tasse e così via e le abbiamo separate da quegli strumenti eh, diciamo, di, di politica fiscale che il governo può controllare. Abbiamo poi eh, ricostruito i principali pagamenti in entrata e in uscita della Grecia rispetto al resto del mondo e abbiamo individuato le determinanti di questi pagamenti e questo è anche un aspetto molto importante che sempre abbiamo individuato la cosiddetta elasticità di prezzo del commercio, che ci dice di quanto i Greci riescono a esportare di più se il loro, diciamo, la loro competitività di prezzo migliora. E Abbiamo scoperto che questo, questa elasticità è piuttosto bassa e che ha delle importanti conseguenze, per esempio eh, questo vuol dire che se la Grecia esce dall'euro e svaluta la nuova dracma le esportazioni aumenteranno, sì, ma aumenteranno lentamente, quindi questo richiederà almeno un paio di anni, a mio avviso, per avere un miglioramento dei conti che consenta una ripresa eh, che sfrutti la svalutazione. Mentre per quanto riguarda le importazioni, appunto, la eh, svalutazione ha un, aumento, un effetto sull'aumento dei costi che anche con il modello riusciamo a valutare. E infine abbiamo individuato le determinanti fondamentali del saldo del settore privato, cioè della spesa complessivamente effettuata dal settore privato nelle sue principali componenti, appunto tenendo conto di tutti i trasferimenti in entrata e in uscita da questo settore provenienti sia dal settore pubblico che dal settore estero. E ovviamente per la Grecia è molto importante valutare qual è il peso degli interessi pagati all'estero sul suo debito eh, e così via. E questi interessi non sono pagati solo dal settore pubblico, perché anche il settore privato greco era indebitato con l'estero, come eh, diciamo, è ovvio dato il deficit dei conti con l'estero e il deficit commerciale. Quindi il nostro modello ha tenuto conto di tutto questo e poi ha ci ha consentito di fare i nostri soliti esercizi che consistono nel prendere diciamo, per buone le determinanti dell'economia mondiale stimate dalla banca mondiale o dalla Commissione europea Cioè prendiamo per buono eh, diciamo, la crescita del PIL del mondo e questo influenza le vendite che i greci riescono a fare agli altri paesi prendiamo per buono la stima fatta da alti dell'inflazione nel resto del mondo che anche influenza la competitività dei greci eh, prendiamo per buona la politica fiscale eh, proposta dal governo e vediamo cosa il modello prevede date queste due cose per quanto riguarda la crescita del PIL, la disoccupazione, i conti pubblici e i conti come l'estero. E eh, appunto abbiamo trovato negli ultimi esercizi che abbiamo fatto che eh, le previsioni della croica erano tutte sbagliate perché prevedevano ottimisticamente una ripresa della produzione che non c'è stata. Eh, Nell'ultimissimo lavoro che abbiamo fatto abbiamo tenuto conto della piccola ripresa che c'è stata nel nell'ultimo anno 2014 in Grecia dovuta fondamentalmente al turismo, c è stata una piccola inversione di tendenza, eh, il calo dei prezzi, ma non solo il calo dei prezzi, ha consentito ai greci di avere un po' più di turisti e abbiamo visto, usato il modello per capire quanto questo incide sulle capacità di crescita dell'economia. E abbiamo visto che sì, questo ha certamente portato a una fine della crisi, se il governo la smette con l'ostilità, anche diciamo, il settore pubblico non contribuirà più ad aggravare la crisi, ma se non si fa nient'altro, far crescere la Grecia con solo il turismo richiederà un percorso ventennale, trentennale per ritornare ai livelli di benessere che avevano cinque anni fa e quindi è impensabile eh, aspettare che tramite questi piccoli miglioramenti la Grecia possa farcela senza eh, diciamo, un intervento esterno e a quel punto usiamo il modello per capire che forma di intervento esterno si può usare e quali sono le conseguenze e la nostra proposta è quella di uh, un sostegno finanziario che venga dall'estero, perché appunto la Grecia ha un problema di conti con l'estero, quindi se la Grecia attuasse una politica espansiva uh, in deficit, fatta dal governo greco in deficit, avrebbe un'immediata ricaduta sui conti esteri e la necessità di finanziare questo aumento del deficit con l'estero se ricevesse un sostegno finanziario dall'estero questo invece sarebbe un problema di minore importanza e eh, c'è la possibilità concreta che politiche di questo genere vengano fatte perché i fondi europei per farle ci sono ma si deve trovare la volontà politica di utilizzarli ma se questa volontà politica c'è e allora questo si può fare una seconda possibilità che abbiamo eh, valutato è quella di sospendere, diciamo, di scongelare il debito. Il debito estero greco è tutto nelle mani della Troica, quindi questo non creerebbe particolari problemi di tipo finanziario. Eh, si libererebbero circa 7 miliardi l'anno per fare investimenti e questo consentirebbe di far ripartire il Paese. E eh, infine abbiamo valutato l'ipotesi di introdurre una moneta parallela, potremmo chiamare una moneta parallela in Grecia, ma la si potrebbe chiamare anche in altri modi, ossia di mantenere l'euro come valuta formale, ufficiale del paese, ma di far emettere dal governo una moneta fiscale, cioè eh, dei pezzi di carta o degli impulsi elettronici che il governo accetta come pagamento delle imposte. E, eh, il governo potrebbe usare questi, diciamo, questa moneta parallela, l'abbiamo chiamata G-Euro, perché è stata proposta tra gli altri dalla Deutsche Bank, da una ricerca della Deutsche Bank. E, eh, questo G-Euro potrebbero essere usati dal governo eh, sia per creare direttamente posti di lavoro, noi abbiamo analizzato una proposta di piena occupazione che si rifà a una letteratura basata su Minsky oltre che sulla teoria keynesiana e abbiamo valutato anche quanto verrebbe a costare una politica di creazione diretta di posti di lavoro fatta dal governo tramite questa moneta parallela e eh, i dettagli sono sui nostri rapporti ed è assolutamente eh, fattibile dal punto di vista delle cifre messe in gioco. Eh, in aggiunta o in alternativa la moneta parallela può essere usata per ripristinare gli stipendi minimi e le pensioni minime ai livelli pre-Troica. Eh, e anche quindi di sostenere, far diciamo, uscire dalla povertà eh, una larga fascia della popolazione che oggi o è in povertà o è a rischio di povertà. E infine, abbiamo valutato appunto, con eh, un ulteriore esercizio, cosa potrebbe accadere uscendo dall'euro. Questo non è facile da, da fare perché un modello eh, economico comunque lo si voglia costruire non può prevedere cosa succede dopo un cambiamento sistemico così importante perché è evidente che se io Grecia esco dall'euro domani eh, i scambi commerciali che ho, che ho oggi i tipi di accordi commerciali che ho oggi cambierebbero quindi le elasticità, le stime che ho fatto con i dati riferiti a un sistema di cambi fissi irrevocabilmente non necessariamente reggono quando adotto una situazione completamente diversa. Però eh, avendo abbastanza dati anche per i periodi in cui la Grecia usava ancora la dracma è possibile fare delle stime e queste stime come dicevo suggeriscono che se la Grecia uscisse dall'euro e svalutasse la nuova dracma eh, dovrebbe aver bisogno di parecchio tempo per usare solo la svalutazione per ripristinare i conti con l'estero e una politica espansiva non finanziata dall'esterno accentuerebbe questo problema di finanziamento estero, per cui inevitabilmente eh, ci sarà bisogno o di un sostegno di nuovo, da parte di qualche paese che è disponibile a finanziare la ripresa della Grecia o di soluzioni di tipo protezionistico che però per un paese piccolo come la Grecia non sono facili da attuare. Pensiamo di sviluppare modelli stock flow anche per altri paesi, se siamo sempre alla ricerca di partner e soprattutto finanziatori per poterlo fare perché o come sempre accade, servono risorse umane che vanno pagate per sviluppare questi, questi strumenti e speriamo di poterlo fare anche per l'Italia nel prossimo futuro.